Classifica Fimi, ho perso le parole di Ricky è sempre l'album più venduto. Classifica Fimi, Ricky primo con il suo album Perdo le parole. Nella classifica Fimi degli album più venduti della settimana dal 28 luglio al 3 agosto, Ricky si riconferma primo con il suo album Perdo le parole, per l'ottava volta dopo 11 settimane dall'uscita del suo hit. Secondo posto per Gentleman di Wepequeno, mentre al terzo posto troviamo Gali con Album, seguito da Vascono Stop di Vasco Rossi, che sale di una posizione rispetto alla settimana scorsa. Quinto posizione per la New Entry Everiting North degli Arcade Fire, seguito dall'album Evolve dell'Image Dracons. Stabile in settima posizione l'album dei Dark Polo Gang, Vinks, mentre all'ottavo posto troviamo l'album della ex concorrente di Amici Federica, dal titolo Federica, che risale di quattro posizioni rispetto alla classifica Fimi della settimana scorsa. Risale di una posizione anche l'album di Ed Sheeran diviso per, che si classifica al nono posto. Mentre alla decima posizione troviamo l'album dei Linkin Park con Amore Ligged. Classifica Fimi, tra i singoli si riconferma in vetta senza pagare di Ilungax e Fedez. Si riconfermano al primo posto della classifica Fimi tra i singoli più venduti della settimana, dal 28 luglio al 3 agosto, il Lunga e Fedez con il brano Senza pagare, seguiti da Baby K.Fet Andres Dovicio con Voglio ballare con te. Risalgono di una posizione riccione dei te giornalisti e lesercito del selfie di Lorenzo Fragola e Arisa Fett. Packaggi e Ketra, classificandosi rispettivamente in terza e quarta posizione. Dopo 28 settimane scende di due posizioni despacito di Luis Fonsi e Daddy Janker seguiti al sesto posto da Pamplona di Fabrifi Fibra Fett. giornalisti emigenti di Balvi e Willy William, al settimo posto, che perdono due posizioni rispetto alla settimana scorsa. Nono posto per volare di Fabio Rovazzi e Gianni Morandi, chiude la top 10 dei singoli più venduti della settimana Something Q Street Ts di Teshine Smoker Second Plight.